Come si compila correttamente la cartella? Facciamo un esempio pratico. Dobbiamo stare attenti. Se non guardate att attentamente il video, i risultati dei totali mensili saranno sbagliati e non per colpa dell'applicativo. Per prima cosa, Dopo aver scaricato il file dobbiamo salvarlo nel formato cartella di lavoro con attivazione di macro di Excel. Vediamo come. Scarichiamo il file cliccando su Download. Facciamo il download. E osserviamo che giù nell'angolo del computer ci, eh, si sta scaricando la cartella. Quando è completa, la apriamo. Abilitiamo la modifica. Abilitiamo il contenuto andiamo nella scheda file salviamo con nome in una cartella che desideriamo per esempio nei documenti e la salviamo con il formato cartella di lavoro con attivazione macro di excel in questo momento possiamo anche cambiare il titolo come desideriamo noi. Adesso nel, nella cartella eh, documenti avremo la nostra cartella per usarla. Siamo pronti adesso a inserire i dati dei nostri dipendenti. Andiamo in elenco dipendenti. E cambiamo i nomi e i cognomi dei dipendenti. Io metto Rossi Mario 1 per poter compilare più velocemente. E le ore contrattuali di ogni persona sempre di usare questo formato con due punti diciamo che primo lavora 24 ore alla settimana invece sesto 20 ore e resto 40 ore adesso nessuno ci impedisce all'interno della cartella o all'esterno di creare un foglio con Diversi dettagli dei dipendenti che ci serviranno dopo per poter compilare meglio la nostra cartella. Io copio questo, questa sequenza dei nomi e delle ore di contratto e li incolo in speciale mettiamo un incolla speciale valori e formati numeri in questo foglio appena creato a cosa ci servirà questa cosa qui possiamo mettere diversi dettagli che saranno utili per completamento del foglio di presenze dei dipendenti. Oppure tutto cosa vi interessa a voi. Che tipo di dettagli ci servono? Diciamo così. Che il signor Mario 1 ha un contratto che prevede di lavorare. Lavora cinque giorni e due giorni a di riposo. Invece un altro dipendente, diciamo il signore che ha 20 ore contrattuali, ha un contratto che prevede che lavora 4 giorni e ha 3 giorni di riposo. Questo è il suo contratto. Uh, se tutti hanno lo stesso contratto di lavoro, faremo questo calcolo in un'unica cella. Ma se i dipendenti lavorano con contratti diversi, questo calcolo ci servirà dopo nel completamento del foglio di presenza. Per cosa abbiamo fatto noi questo dettaglio e lo consideriamo così importante? Perché io ho creato questa cartella in tal modo che le ferie... Li dobbiamo inserire come ore di ferie. Tutto dipende dal contratto. E se il signore ha 24 ore di contratto alla settimana, significa che un giorno di ferie per lui sarà uguale al valore del contratto diviso ai giorni lavorativi che li ha. B2 diviso 5. Questo significa che il momento in cui io devo compilare giorni di ferie, devo inserire questo valore come il valore di un giorno di ferie. Di solito chi lavora uh, 24 ore che ha un contratto di 24 ore è disposto su 6 giorni lavorativi, così il risultato sarà diviso a 6 e sarà di 4 ore al giorno. Completiamo questa formula usando ogni volta il valore giusto delle ore contrattuali e dei giorni lavorativi per ogni dipendente qui vediamo che abbiamo una, un contratto speciale allora facciamo la formula E Questo foglio io l'ho creato qui perché uh, ci aiuterà dopo nel completamento della cartella, ma in questo foglio voi potete mettere tutti i dettagli che vi interessano, indirizzo, numeri di telefono, un resoconto dei dettagli che ci interessano di ogni dipendente. E lo denominiamo dettagli dipendenti. Dettagli o dettagli dipendenti. Okay. Sembrerà strano ma adesso siamo pronti per inserire la programmazione delle ferie. In caso che ce l'abbiamo preparata. Diamo un esempio, diciamo che il signor Mario Rossi ha le ferie programmate dal 2 al 7 di gennaio. Invece Mario Rossi 2 ha le ferie dalle 8 dall'8 di gennaio. 14. È il momento giusto di compilare correttamente tutto alla programmazione delle ferie. Ci servirà dopo per poterle inserire nel foglio delle presenze e anche per gestire gli orari. Adesso possiamo iniziare di compilare gli orari lavoro diciamo che il signor mario e adesso ci ricordiamo che il signor mario ha delle ferie programmate come facciamo noi a vedere tutte e due fuori insieme andiamo in visualizza creiamo una nuova finestra e disponiamo tutto affiancato in una lasciamo la programmazione delle ferie, nell'altra passiamo alla prima settimana di lavoro. Così sappiamo che signor Mario Rossi 1, dal 2 fino al 7 di gennaio, è in ferie. Allora, qua, dal 2 fino al 7 di gennaio... mettiamo nella postazione ferie senza compilare niente ma sappiamo anche se guardiamo nel dettaglio dipendenti che questo signore lavora 6 giorni e ha un riposo, uno non due. Allora significa che anche il sabato dobbiamo mettere giorno di ferie, invece la domenica metteremo riposo. Ci ricordiamo che anche... Uh, è vero che è la seconda settimana, ma è meglio di notarla per poter vedere chiaro dopo la programmazione dei turni. Seconda settimana non signor Mario 1, ma signor Mario 2 e tutta la settimana in ferie. Allora, la stessa cosa. Nella postazione, senza inserire nessun orario, ci notiamo queste ferie. E questo signore sappiamo che lavora cinque giorni e dopo ha due giorni di riposo. Questo significa che sabato e domenica sabato e domenica saranno giorni di riposo per il momento diciamo che abbiamo finito questo dettaglio apriamo il foglio dell'orario completo ritorniamo alla settimana 1 e cominciamo a creare i turni di lavoro il mio esempio non considero primo gennaio come giorno festivo mh, oppure non lavora diciamo che lavora il signor mario anche primo gennaio e li programmiamo orario di lavoro quando abbiamo finito stampare gli orari di lavoro è semplicissimo andiamo all'anteprima. ci esce il foglio clicchiamo su stampa È tutto fatto. La cosa interessante di questa cartella di lavoro è giusto il collegamento con foglio presenza. Dopo che abbiamo compilato, stampato, dobbiamo andare a compilare foglio di presenza. Come vediamo, le ore programmate sono già inserite in questo foglio. Ora allora inseriamo la presenza. Diciamo che è entrato alle 8 e è uscito a mezzogiorno. E sappiamo anche che il giorno 2 è fine al 7 e in ferie. Ma come abbiamo detto... Signore lavora anche il sabato, allora abbiamo le ferie, invece la domenica è di riposo. Ma non basta spuntare qua le ferie, dobbiamo anche inserire... Le ore di ferie. Allora, riapriamo il nostro foglio dei dettagli e vediamo che per ogni giorno di ferie dobbiamo inserire 4 ore di ferie. Andiamo dal 2 fine a 6 e inseriamo nella colonna ferie quattro ore ogni giorno siccome le ferie saranno pagate nel totale ore da pagare risultano come ore da pagare. Se noi lasciamo solo qua spuntato le ferie, qua risulterebbe zero. Passiamo al secondo dipendente. Diciamo che il signor Mario Rossi, primo giorno, è stato presente, ha lavorato dalle 6 alle 14. Questa guardiamo le timbrature. Invece, secondo giorno, ci ha telefonato. Che non sta bene, ha domandato un giorno di permesso. Come possiamo giustificare questa cosa? Non è stato presente, nemmeno un'ora. Allora andiamo nel, nella colonna ore permesso, inseriamo otto ore di permesso perché non, non è stato presente nemmeno un'ora di lavoro i permessi si devono pagare se vedete qua uh, sembrerà un errore invece vi segnala che sono delle ore programmate ma che non è stata completata la presenza, la timbratura della persona. Come vedete, spariscono, sono straordinari, che risultano negativi. Significa che le ore programmate non sono giustificate né di permessi e né di presenza del personale. Stessa cosa dovete tenere conto sempre, per questo, quel foglio dei dettagli dipendenti, si deve tenere a portata di mano, e quando avete bisogno di riaprirlo, Per guardare. Sappiamo che il signor Rossimario 2 la seconda settimana ha le ferie e che lavora 5 giorni. Ma quante ore di ferie devo togliere? Allora. Siccome ho lasciato aperto il foglio giù, lo apro e vediamo che il signor Mario Rossi 2 ha come giorno di ferie 8 ore. Ritorno e scrivo 8 ore per ogni giorno di ferie. Qui, si, in questo foglio, se volete incolare qualcosa, dovete incolare come valore. Non potete trascinare, se no si, si rovina tutta la formatazione del foglio. Così le ferie risulteranno per i totali. Per il momento così dobbiamo fare per tutti i dipendenti. Ricapitolando, è importante che i giorni di ferie non dobbiamo inserirle come orario di lavoro nella programmazione del mese, ma si devono inserire nel foglio di presenze come valore nella colonna Ferie e devono coincidere i valori con il contratto. Vedi? Foglio dettagli dipendenti. Permessi, invece, si devono inserire nella colonna Permessi del foglio di presenze, ma nella programmazione del mese, orario del giorno lavorativo deve rimanere Completo. E ogni settimana, dopo che abbiamo compilato le presenze, importanti, ogni giorno per salvare i dati. Uh, diciamo che abbiamo finito di compilare tutto il mese, è arrivato il momento di fare un report mensile. Clicchiamo su questo tasto che lo troviamo sotto la tabella dei dipendenti, tabella dove compiliamo le presenze. Cliccando osserviamo che vicino al foglio dipendenti si è creato un nuovo foglio senza un nome. Il foglio del report che l'abbiamo appena creato. Allora, Cliccando sull'intestazione, inseriamo il mese per cui abbiamo fatto i report e rinominiamo anche il foglio come report gennaio. Abbiamo creato il report. Torniamo nel foglio dipendenti. E sotto questo pulsante abbiamo il pulsante di archivi e i totali. Cliccandolo si apre direttamente il foglio di archivio dove sono riportati tutti questi dati nel mese di gennaio. Report gennaio, mese, gennaio. Se abbiamo compilato bene e rinominato foglio di report, cliccando su gennaio, ci porterà direttamente a questo report. Per tornare indietro dobbiamo ritornare nella, uh, nel foglio dipendenti e andare a cliccare la freccetta verso home. Adesso vorrei presentarvi questo foglio con calcolo costi. Eh, ultimo foglio inserito dove sono riportati i totali che li abbiamo in questo momento sono i totali di gennaio perché abbiamo inserito qualche ora su gennaio e dove possiamo fare questo piccolo calcolo per noi stessi non per e eh, diciamo se paga media di, del personale è di 10 euro all'ora. Quante ore sono stati programmati questo mese? In totale 159 ore. Se io tollerei una pausa di un'ora per ogni 8 ore lavorate, quanto dovrei pagare? una differenza di una ventina di ore risparmiate. Questo in soldi significa un 200 euro. Se ho un dipendente, toglierei anche un buono pasto di 1,20 euro. Abbiamo altri 12 euro da risparmiare. In questo modo si può vedere questo calcolo dei costi. Uh, avevo creato io anche questa cosa dei dati. Abbiamo i nomi dei nostri dipendenti. Se vi interessa di fare calcolo per ogni dipendente, se no lasciate stare questa cosa. Il totale annuale per ogni dipendente. Adesso noi abbiamo compilato solo per mese di gennaio ma i totali sono annuali e riusciamo di fare questi calcoli per ogni dipendente alla volta un dipendente alla volta volendo se ci interessa qualcuno in speciale per vedere i calcoli questo Sarebbe tutto. In questo momento, cliccando su gennaio, ritorniamo volendo al report del mese. Questo report volendo si può stampare oppure esportare come un... Uh, file pdf okay. è pubblicato e uh, mandarlo dove interessa okay. archivio ho fatto vedere è compilato archivio annuale si compila in automatico Ogni archivio, se visualizzate l'anteprima di stampa, vedrete che l'area uh, di stampa è già selezionata per ogni dipendente. Mi auguro che avete capito come si fa. E che non avrete problemi a gestire questo piccolo applicativo. Vi ringrazio e se avete da fare commenti sarei grata di rispondervi. Arrivederci.